Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aperitivo sangria rosè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti più 4 ore per macerare. Gli Ingredienti sono vino rosé, fragole a pezzi, pesche a pezzi, albicocche a pezzi, susine a pezzi, zucchero semolato, cannella, chiodi di garofano e cognac. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Chiudiamo lo zucchero sul fondo del boccale, versiamo il vino, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo amalgamare per 20 secondi. a velocità 1 aggiungiamo le pesche le albicocche sussine i chiodi di garofano e la cannella chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per un minuto con l'antiorario a velocità 1 a questo punto trasferiamo il tutto in una brocca abbiamo trasferito nella brocca adesso lo lasceremo macerare in frigo per 4 ore abbiamo ripreso dal frigo la sangria adesso aggiungeremo le fragole e il cognac mescoliamo e riponiamo in frigo per una mezz'oretta prima di servire sangria rosè grazie e alla prossima ricetta